oggi voglio aiutarti a rispondere a questa domanda come si puliscono gli infissi di pvc il metodo migliore per pulire gli infissi di pvc è con acqua e sapore neutro quindi non utilizzare prodotti aggressivi ti consiglio di utilizzare un panno antistatico perché il pvc essendo un materiale plastico ha questo problema appunto dell'energia statica che poi rischia di farti rimanere attaccata a tutti i grovigli di polvere mentre pulisci l'infisso che è molto molto fastidioso come effetto poi se il pvc è pellicolato avere una particolare attenzione agli sgrassanti quindi a non utilizzare dei detergenti aggressivi perché potrebbe rovinare in maniera permanente la pellicola che è sul materiale altra cosa importante è di non utilizzare delle spugne abrasive ad esempio la classica spugna che è in tutte le case quella che da una parte è gialla e dall'altra è verde la parte verde non è idonea per pulire gli fissi in pvc come quella spranghina in metallo perché si regherebbe tutta la superficie sia del pvc bianco il cosiddetto bianco in pasta sia con le pellicole danni irreparabili che l'unico modo per risolverli è sostituire le finestre se stai guardando questo video perché ancora devi acquistare tue infine se vuoi sapere come pulirli o se ormai li hai danneggiati o la donna delle pulizie te l'ha danneggiati in maniera irreparabile è molto probabile che ti occorra un consulente che ti aiuti a scegliere qual è il tipo di fisso giusto e il tipo di finitura giusta che magari è più facile da pulire per questo motivo ho creato il sistema di consulenza con sistema Bisacchi puoi saperne di più su www.blogbisacchi.it dove puoi richiedere la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video